Ciao! Allora, in teoria, e dico in teoria, dovrebbe essere iniziata la primavera e quindi noi con la collaborazione di Luchiero vediamo un attimo quale altro look primaverile ci potrebbe interessare. Il video è sempre collaborazione con questo brand che è Luchiero, io ho già fatto un video specifico a parte, comunque è un sito spedisci periodicamente eh, articoli più adatti al nostro stile c'è proprio il video apposito dove ve ne parlo che comunque è anche interessante da vedere perché sembra una box però molto molto personalizzata e oltretutto vi lascio qui sotto dell'info box un codice solo per voi con lo sconto del 10% sui vostri ordini nel caso decidete di tenere qualcosa perché come vi ho già detto è completamente gratuita a inizio. Voi ricevete i prodotti, li provate. Quello che volete tenere, lo acquistate. Il resto lo rendete sempre reso gratuito. Quindi anche interessante. Allora, visto la grandezza, questo qui, direi che lo appoggio qui. Lo apriamo. Comunque è ancora tutto chiuso. Vado a cercare i fogli ok stavo dicendo che è ancora tutto chiuso e mm, proviamo a guardare intanto i prodotti che ci sono dentro così vediamo anche i prezzi allora vi voglio far vedere che è diviso in due pacchi in base proprio al vario outfit allora vediamo il primo e lo apriamo ah questi sono dei pantaloni classici neri il dettaglio è nella fibbia qui carini adesso vi dico tutto allora la, la marca è warhouse è, è un m e il prezzo è di 55 euro vediamo un po mm. vediamo, tanto poi proviamo tutto, poi dopo dice pantaloni maglioncino e sciarpa allora qui ho trovato i la sciarpa direi che è bella lunga, molto lunga e direi, non so che materiale è ma qui sta svolazzando di tutto vediamo il materiale, allora intanto dice che il marchio è closet by lu. ok taglia unica materiale acrilico Beh, è, bello, è bello morbidoso e taglia unica abbiamo detto e il prezzo è di 27,90 però in questo pacco metto tutto qui c'erano solo queste due Cose. quindi forse è nell'altro allora, spostiamo e vediamo l'altro pacchetto l'altro dovrebbe dire pantalone maglioncino che è sempre quello sto aprendo ok ah il maglioncino che dicono loro forse probabilmente è questo Chiaro che è carino è molto carino Rosa salmone, allora, uh. com'è che si chiama? B A ah, Yong. Scusate, questa qui la taglia è una M, è classico, leggero. Si, sì. ah, sì, no, hai gli spacchetti laterali, ma tanto poi lo guardiamo. la taglia, abbiamo detto che è una M, si, sì. no. e il prezzo se trovassi l'euro 39,95 effettivamente è molto primaverile è carino e cos'altro c'è qui dentro a questo? una maglietta che da nessuna parte ne parlano è un capo in più? Mm, ok va bene mm, carina classica ha ah, le righe bianche e nere e poi sul fondo un altro colore questo è maniche lunghe sempre con la stessa fantasia poliestere al 100% la taglia scusate il marchio anche la taglia è una euro 38 ok e viene 39,99 e la marca è street one questa qui e poi ho visto che c'è un'ultima cosa ok poi basta e poi dentro la scatola ci rimangono solamente il modulo per attaccare al pacco e il pacco per fare il reso quindi via tutto e vediamo l'ultima cosa che sono dei jeans carini molto carini, bello questo dettaglio dell'accetto 5 tasche classico direi Mm. particolare che finisce sul fondo così ma tanto lo vedremo allora si chiama only così mm. io sta ricercando il prezzo da dirvi è nella tasca allora è una m 39 e 99 allora andiamo a leggere appoggiamo tutto andiamo a leggere cosa dice la personal shopper la prima scelta è il pantalone di Olly, pantalone di Olly è questo, jeans quindi perfetta da indossare con il maglioncino di street one il maglioncino deve essere questo street one no questo è bi jong street one deve essere questo allora questo non è un maglioncino ma è proprio una maglietta esatto una maglietta classica ma comunque lo proviamo e la sciarpa e la sciarpa e closet bailo avrai allora così un look versatile indossa le sneaker e completa con il tuo cappotto preferito sei pronta per il weekend ok quindi questo è il primo look che andiamo a provare poi vediamo il secondo così dopo cambio direttamente come secondo outfit ti consiglio il pantalone di Warhouse di taglio ampio in caviglia come piace a te è ampio? effettivamente non avevo notato che è ampio Sì, a me piacciono questi ampi però quindi il secondo outfit ha il pantalone nero che ti consiglio di indossare abbinato al maglioncino di Bijong, Jong -Yong, che è questo, quello, quello rosa quindi nero e rosa mettilo con i tacchi per un look di lavoro perfetto ok adesso noi andiamo a provare gli outfit e poi cercherò una postazione per farvi vedere un po' meglio ed è come si, come si presentano poi voglio sapere ovviamente anche da voi cosa ne dite allora, questo allora. è il primo outfit secondo loro quindi la sciarpa, la maglietta e i pantaloni bello nell'insieme molto carino allora, la maglietta è fatta così, è un po' larghina per me, sinceramente, però va bene. I pantaloni, bello dettaglio, questo, aspettate, voilà, e poi dopo questo è il vetro e finiscono alla caviglia così, mm, carino. al secondo outfit che era fatto dai pantaloni più il golfino allora bellissimo questo golfino morbidissimo è eh, perfetto per la primavera nelle serate un po' più fresche con gli spacchetti laterali il pantalone particolare leggero con questo dettaglio in, della fibbia incinta due cose che non apprezzo allora intanto il taglio dei pantaloni perché vanno proprio con i tacchi, aspettate che non so se si vede, ma arriva sopra la caviglia, quindi mm, no, non è assolutamente il mio stile. Altra cosa che Bene. ho detto assolutamente è che nelle indicazioni c'era scritto di non mettere in evidenza fianchi, e invece questo, aspettate, il golfino, vedete, già solo così questo pantalone allarga perché ha le tasche allargano si, sì, non guardiamo e poi questa fibbia quindi tutto per mettere in evidenza i fianchi anche proprio per il taglio cosa che invece eh, era espressamente richiesto di non fare quindi per questa volta il pantalone assolutamente è un no fatemi sapere per il resto comunque un attimo eccomi allora tornata dunque cosa ne pensate di questi due look creati da loro allora eh, il primo era jeans e maglietta e devo dire che i jeans non mi dispiacciono anzi sono molto carini Fosse, forse il dettaglio che appena un po' più lunghi perché sono proprio alla caviglia e tendono ad accorciare invece che ad allungare un po' la gamba quindi sono proprio dovrebbero essere un pochino più lunghi mentre la maglietta è carina ecco diciamo che non, non uso questo tipo di magliette perché o c'è caldo o c'è freddo però è carinissima sicuramente è una maglia che mm, in altre occasioni questa qui sfrutterei davvero perché è carina mi piace mi piace molto la sciarpa mi piace questa bello il colore è caldissima è morbida mentre cercavo l'inquadratura per fare un attimo farvi vedere me l'ero proprio drappeggiata addosso perché eh, avevo freddo quindi eh, aiutava e quindi sì se non fosse per il prezzo perché ecco una sciarpa 100% poliestere anche se è caldissima 27,90 è un pochino cara. Secondo look, invece, allora i pantaloni: no, no e adesso li ho visti. Ehm, dice il pantalone taglio ampio in caviglia come piace a te: sì, a me piacciono i pantaloni ampi, ma questo è ampio ma sopra mh, sopra la caviglia. Quindi andrebbe con i tacchi e comunque si vedrebbe lo la stessa caviglia deve essere bellissimo ma non è il mio stile cosa che invece proprio non mi è piaciuta anche se hanno azzeccato la taglia come sempre non mi è piaciuto il fatto che nelle indicazioni c'era scritto proprio quando si fa il profilo di non eh, aiutare a nascondere i fianchi mentre questo taglio con questa bella fibbiona in cintura e con le tasche così, così larghine, così fru fru. Tende a allargare ancora di più i fianchi, quindi è proprio toppato. Altra cosa invece carina, a mio avviso, è il maglioncino. È leggero, non ho guatto il materiale, ma penso che sia completamente sintetico. È leggero, carino, è bellino, con gli spacchetti. Ecco, questo è, è sfizioso, però è, è soffice. È sofficioso e morbidoso è perfetto per la primavera quindi in questo caso avrebbero azzeccato ma io lascio l'ultima parola a voi perché salte voi a dirmi cosa eh, tenere e cosa rendere perché è inutile che tengo delle cose che so che non metterò mai quindi gliele rendo e faccio prima cosa tenere se il maglioncino la sciarpa i pant i jeans l'altra maglietta fatemelo sapere voi che cosa vi è piaciuto se vi è piaciuto questo tipo di look se vi interessa questo tipo di servizio perché non è il mio stile ma è uno stile di tante persone e quindi magari potrebbe anche essere carino e direi che ci ne appuntamento con il locchiero in est versione estiva per vedere cosa penseranno per l'estate sicuramente se la faranno molto meglio ed è non ve l'ho detto ma...